Live Social Buonasera, buonasera a tutti cari amici di Live Social Eccoci qui per un nuovo appuntamento, una nuova intervista, una nuova storia da raccontare, da condividere soprattutto, quindi cari amici che ci seguite attraverso i social, mi raccomando, mettete il mi piace alla nostra pagina Facebook e condividete i video delle nostre interviste, sempre così dense, di informazioni utili anche per la nostra salute, come quelle che ascolteremo tra poco, perché io ho l'onore di avere ospita al mio fianco una dottoressa davvero straordinaria, la dottoressa Anna Ferrari, docente presso l'Istituto Superiore di Medicina Tradizionale Cinese Villa Giada, Benvenuta dottoressa. Salve, buonasera. Benvenuta dottoressa. Allora, medicina cinese, veramente un'arte millenaria? Sì, esatto, un'arte millenaria che è conosciuta qui in occidente... È conosciuta qui in occidente solamente da qualche secolo sì. E diciamo soprattutto l'aspetto della medicina tradizionale cinese Che è arrivato a noi in occidente sì. È quello in particolare dell'agopuntura Certo e, In realtà la medicina tradizionale cinese è fatta di tantissime altre metodiche non, ecco. Esatto, non esiste solamente l'agopuntura Ma abbiamo una grandissima parte della farmacopea eh, che eh, a noi è piuttosto sconosciuta certo. e, mentre invece in Cina è diciamo, la parte eh, predominante nella cura del, del paziente certo. quindi abbiamo una parte dedicata alla farmacopea, un'altra sì. parte che si interessa di massaggio in particolare il tuinà e um, un, um, eh, diciamo un altro approccio è quello dell'utilizzo della moxa okay. che è un'erba um, un molto particolare che sì? si chiama artemisia che viene sì. compressa, diventa un sigaro, questo sigaro si accende, si posiziona a circa 3-4 cm dalla cute ed ha un effetto terapeutico benefico. E eh, per prego. quali casi è indicata la moxa Allora per la moxa eh, è indicata eh, in casi eh, soprattutto di dolore, poi chiaramente il medico di medicina cinese la utilizza in base ad um, una problematica di deficit di energia yin e ah. poi anche qui esatto dovremmo fare insomma una, una premessa fondamentale che la medicina cinese trae eh, effettivamente la sua origine dal taoismo. E infatti il simbolo è il Tao ed è lo yin e lo yang ed è, è questa questo? energia che è in continuo mutamento ed è un'energia che si fonde, mm, per fare un esempio il giorno e la notte, certo. la luna e il sole, quindi eh, il Tao è questo, è l'energia che continuamente si modifica e quindi è applicata nell'ambito della medicina tradizionale cinese dove eh, potremmo avere delle sindromi da deficit energetico e quindi una sindrome Yin o da eccesso energetico e quindi una sindrome Yang. Ah. Sto mh, diciamo, cercando di rendere in maniera certo, molto Certo, assolutamente, sì. perché ovviamente noi stiamo imparando sì, tutti esatto, quanti esatto. qualcosa di più di qualcosa questo mondo di, di più, esatto. affascinante. Sì. E poi cos'altro possiamo trovare in questo istituto Villagiada? Allora, in questo istituto Villagiada possiamo trovare dei percorsi ehm, che sono... Eh, per, adatti alla formazione di più operatori, quindi sì. abbiamo un percorso dedicato all'agopuntura e alla moxa sì. un altro percorso per il tuina un altro sì. per la fitoterapia sì. per la mh, eh, dietetica cinese e una nuova, eh, un nuovo percorso che è quello relativo alle tecniche Yanshen che sono delle tecniche di prevenzione, quindi soprattutto nella medicina cinese c'è <coughs> prevenzione proprio per evitare poi possibili... Eh problematiche di salute certo. e nell'ambito delle tecniche Yashen l'istituto eh, ha anche inserito la riflessoterapia plantare ah. ehm, la terapia cranio-sacrale, lo shatsu quindi è, una, diciamo, è uno studio piuttosto globale, olistico e complesso esatto, anche complesso, veramente sì. quindi è importante sì. rivolgerci qualora volessimo eh, diciamo, provare la medicina cinese è importante rivolgersi a ehm, professionisti quali mi raccomando esatto. Perché purtroppo a far danni È un attimo ragazzi veramente Invece professionisti seri come la dottoressa Anna Ferrari qui al mio fianco Ovviamente possono guidarci anche sul tipo di terapia eh, Più indicata Perché sì, non esatto. tutti i problemi si curano allo stesso modo Esatto, esatto, assolutamente Quindi nella diagnosi che fa Il medico di medicina cinese ehm, c'è eh, chiaramente un'attenzione rivolta ad altri particolari che sono un pochino diversi da quella che è la medicina occidentale, certo. quindi il parametro è quello della valutazione soprattutto dello stato energetico del paziente. Certo. E volevo aggiungere un'altra cosa, sempre nell'istituto eh, abbiamo la presenza dell'artista Gianfranco Ucci ah. eh, eh, che ha creato questo splendido laboratorio di taumaturgia Bellissimo. E quindi si fanno anche attività eh, che eh, diciamo vanno oltre la, la medicina tradizionale certo, cinese. Certo, e che cos'è questo laboratorio eh, di taumaturgia allora, brevemente? Eh sì, brevemente è lo studio degli esagrammi ah. e quindi è sempre ehm, relativo alla nascita della, diciamo, della medicina cinese e soprattutto si rifà al libro dei mutamenti, ah. e qui parliamo chiaramente di eh, libri la cui datazione è millenaria in in effetti poi c'è anche molta difficoltà nel eh, dover far risalire un testo ad una determinata epoca. Certo, Però, mh, sono davvero insomma, molto antichi. È affascinante davvero, ma eh, questi corsi sono aperti a tutti? Allora, eh, dunque determinati corsi eh, sono aperti a... Ehm, chi è laureato in medicina e chirurgia, sì. e altri sono aperti ad osteopati, fisioterapisti, altri sono aperti anche eh, a um, persone che non hanno avuto una formazione medica precedente, pregressa, sì. perché nell'ambito della formazione c'è una buona parte dedicata ad una formazione medica in medicina occidentale, quindi certo. comunque in base al percorso di scelta si può insomma si può scegliere, sì, sì, si si può No, scegliere, è, sì, è davvero sì. meraviglioso, io già mi sento meglio dottoressa, già soltanto <ride> con questo scambio energetico veramente mi sento più rilassata, rilassata vogliamo dire, spero <ride> che anche voi ascoltatori e voi che ci state seguendo mm. attraverso i social, sentiate questo senso di rilassatezza <ride> che la dottoressa trasmette perché veramente è veramente fantastico, però io Volevo ricordare quelli che sono appunto i contatti dell'Istituto eh, Superiore di Medicina Tradizionale Cinese Villa Giada e anche della dottoressa Anna Ferrari. Allora, innanzitutto il telefono, il 339 596 su Facebook mettiamo mi piace alla pagina Istituto Superiore di Medicina Tradizionale Cinese Villa Giada at villagiada.mtc la mail annaferrari.osteopata gmail.com mi raccomando condividiamo il video di questa intervista perché come appunto abbiamo visto contiene tante tante informazioni utili veramente eh, per la nostra salute e sul eh, profilo facebook possiamo appunto approfondire vedere gli eventi eh, vedere foto anche delle terapie dei materiali usati Io dico materiali in senso improprio perché ovviamente usano tante tante tecniche come ha appena accennato la nostra dottoressa perché veramente il mondo della medicina cinese è un mondo meraviglioso magari se lei è d'accordo la aspettiamo di nuovo per approfondire una certo, di queste tecniche certo, perché è veramente sì, sì, sì. affascinante davvero affascinante e io la ringrazio davvero di essere stata con noi dottoressa grazie e di grazie averci infuso tutta questa pace grazie <ride> grazie. grazie davvero grazie e con noi amici di Live Social, perché da noi le storie non finiscono mai. Live Social.